Il secondo capitolo di, di Mafia Capitale ha avuto come protagonista il, il business dei migranti fatto de, da, dai componenti dell'organizzazione dell mafiosa che, aveva in mano a Roma, che ha in mano a Roma. Questo capitolo credo che vada tenuto ben presente perché rischia di finire nel dimenticatoio man mano che questa, che questa inchiesta andrà avanti perché comunque non è il business più eh, lucrativo che aveva in mano la cupola degli affari e perché io credo che ci saranno de degli, altri, degli altri capitoli di questa grande inchiesta. Il personaggio chiave eh, di, di, di questo business è questo Luca Odevine, un, un personaggio che è riuscito ad attraversare diverse diverse stagioni politiche mantenendo sempre il suo posto ha, ha subito da giovane una condanna per, per spaccio di droga e per questo ha cambiato, ha cambiato cognome eh, adottando appunto questo nome abbastanza particolare c'è un, un aspetto che emerge dalle carte dell'inchiesta su cui ancora si è discusso poco e che invece credo che faccia capire la caratura del personaggio. In una intercettazione Odevay nomina il Venezuela, ha una moglie venezuelana e fa capire di avere enormi contatti in quel paese. Appunto, questa capacità di essere transcontinentali eh, fa capire il lignaggio di questo personaggio. Odevine sostanzialmente era la persona che spartiva gli appalti fra le diverse cooperative che si occupano di accoglienza migranti eh, a Roma. Lo faceva in modo equanime, da una parte CL, da parte le cooperative chiamiamole rosse, anche se di rosso avevano ben poco. Questo tipo di procedimento eh, a me ha ricordato immediatamente quello che è emerso nell'indagine sul sistema ad expo e su questo punto ci torneremo poi più avanti perché è, è un altro di quegli elementi che fa capire la complessità del sistema emerso con mafia capitale quali erano queste aziende Prendiamo in esame in particolare queste cooperative, prendiamo in esame in particolare quelle legate all'ACL, quelle che facevano capo come riferimenti politici ad Alfano e lupi, anche qui stando alle intercettazioni eh, raccolte da, dagli inquirenti durante le indagini. Ce n'è una che emerge con forza su tutti: che si chiama La Cascina. E al suo interno, eh, tra le, le cooperative, diciamo così, consorziate, c'è cioè questa Domus Caritatis, che era poi quella che si occupava in particolare di, di accoglienza. Entrambe facevano, eh, in entrambe, uno dei membri del CDA è Carmelo Parabita. Di nuovo questo personaggio mettiamolo un attimo da parte perché tornerà, sarà... Uno dei legami tra Mafia Capitale ed Expo sarà uno di quei personaggi della cupola che diciamo così ha, eh, è stata protagonista di tutte le grandi inchieste di questi ultimi almeno cinque anni. Quando sono emersi questi nomi e quando è emerso il filone dell'accoglienza tra i modi per, per lucrare appunto del, dell'organizzazione criminale c'è un certo, stata una certa sorpresa, le mafie sono arrivate a mettere anche le mani sul su business dei migranti. In realtà, come dire, le spie che questo stesse accadendo c'erano ed erano evidenti. Faccio un altro nome di un'altra cooperativa che torna nelle, nelle carte dell'inchiesta, dell e di cui si era già parlato anche in precedenza, è il nome dell'Arci Confraternita che era un'altra delle tante cooperative che si occupa di accoglienza a Roma e che era finita nel 2012 in un'inchiesta per evasione fiscale e già nel 2010 c'erano attivisti dei diritti dei migranti che ne denunciavano la totale inefficienza, era uno dei tanti posti a Roma dove venivano parcheggiate le persone in attesa che succedesse qualcosa. E qui arriviamo al punto del ragionamento. Quando l'accoglienza diventa un business significa che non si sta facendo accoglienza. Eh, l'accoglienza con i 25, 30, 35 euro che le cooperative prendono per ogni singolo ospite, sono sufficienti solamente a diciamo così rientrare nelle spese non è un business lucrativo e quando emerge anche qui in qualche intercettazione eh, un riferimento a questo a questo affare come più lucrativo della droga ecco io credo che ci sia una, una sopravvalutazione diciamo così del, di questo settore per fare un esempio molto concreto che ci riguarda da vicino a quando un, un migrante passa per la stazione centrale di Milano cosa che è successa migliaia di volte almeno 64.000 da ottobre 2013 ad oggi eh, nel caso in cui abbia la scabbia anche questo è un fatto che accade con una certa frequenza il costo per una cooperativa per curarlo è di circa 23 euro su 25 previsti eh, dalla Convenzione con la Prefettura eh, di Milano. È evidente che il margine è limitato. Diciamo che l'accoglienza è diventata eh, un business perché, primo, non è mai stato un settore su cui ci sono stati tanti controlli e secondo dal momento in cui io investo pochissimo per quello che mi viene richiesto eh, ho un ampio margine ovviamente di, di guadagno se invece che spendere 25 30 euro ne spendo 10 è chiaro che tutto il resto diventa diventa, diventa un guadagno il simbolo di quanto non funzionasse eh, di quanto non, e, e di quanto continua a non funzionare l'accoglienza in italia è il cara di mineo il centro, per, il centro di accoglienza per richiedente asilo che è stato anche recentemente commissariato dopo che cantone eh, dopo, che, dopo che il presidente dell'anticorruzione cantone appunto aveva chiesto che venisse introdotto questo provvedimento ed è questo il legame poi con, con Mafia Capitale perché anche qui, anche in, questo, anche in questo centro, in Sicilia le persone che decidevano a chi dovevano andare determinati settori ehm, determinati servizi legati, legati a Mineo erano sempre, erano sempre gli stessi eh, chiudo eh, con questa, su questa prima parte ricordando eh, come ci sia una paternità politica di, di, di alcune decisioni prese su Mineo, eh, in particolare eh, legata a, c'è la figura di Giuseppe Castiglione eh, che è protagonista di questa, della richiesta di Cantone di commissariare Mineo, sottosegretario al, al Ministero dell'Agricoltura e proprio pochi giorni fa, il Parlamento ha respinto eh, la mozione di sfiducia nei suoi confronti per dire che nonostante le inchieste sul tema dell'accoglienza il governo continua, continua a nicchiare, continua a non essere considerato un argomento degno di essere approfondito fino in fondo. Buzzi in un'intercettazione di pochi mesi fa sostiene che il business dei migranti sia più fruttuoso della droga. Come mai, secondo te, fa queste dichiarazioni? Uh, tu ci hai detto prima che il, questo business renda molto di meno dello spaccio, allora perché va a dire questo? Io credo che sia un'esagerazione un, un per far emergere ancora di più il suo ruolo, per eh, sottolineare l'importanza che aveva all'interno di, di questo gruppo criminale. Secondo me è una forma di, auto, di, di autopubblicità, non so come dirlo, e, e credo che, sia, che fosse appunto una, un messaggio rivolto a quelli che facevano parte della cupola e, e credo che fosse un messaggio eh, che, che ha espresso anche per anche perché non aveva, non aveva realmente la percezione, credo, di quello, che, di quello che dicesse, però si sentiva talmente intoccabile, si sentiva talmente eh, importante all'interno all di quel business che è arrivato a dire eh, che, che, se, che si è spinto fino a dire una cosa del genere. Però appunto io credo che, che, che qualunque esperto di di economie illegali potrebbe, dire, potrebbe confermare che, che, che non è paragonabile quanto è lucrativa la droga con, con qualunque altro business. Riprendiamo due aspetti appunto, che sono emersi analizzando mafia capitale nel settore del, dell'immigrazione e dell'accoglienza che sono il modus operandi, diciamo così, simile a quello scoperto nell'inchiesta di Expo quindi nel, nel dividere gli appalti fra entrambe le parti politiche principali, chiamiamole così le coppe rosse, le coppe bianche e un nome che è quello di, di Carmelo o Carmine Parabita eh, questo è, il, nome, il nome di Parabita compare legato ad Expo in una eh, in un'email che è stata citata anche nelle, nelle, nelle carte giudiziarie, che aveva per oggetto eh, l'appalto per la città della salute che doveva sorgere nel, in futuro, dopo Expo, su, su quella, su quella, su, sul sito, e i nomi dei, degli altri destinatari di questa mail sono quelli emersi nell'indagine. Maltauro soprattutto, Manuten Frigerio, eh, il, il compagno Greganti, quindi tutta diciamo così, la, cupola, la cupola degli appalti. Eh, la cascina come core business ha comunque in teoria la, la preparazione, la preparazione dei, dei pasti, o almeno così è quello, è quello che... che che, che ci viene raccontato. Invece leggendo, leggendo il, eh, come dire, il, il, sito, il suo sito, si vede che come il mandato della, della cascina sia costruito in un modo talmente vago che poi permette di, di vincere qualunque tipo, qualunque tipo di appalto. Si parla appunto di servizi di ristorazione collettiva, ma si parla eh, sia, sia per, per i centri di accoglienza che per gli alberghi di lusso, si parla di servizi eh, di cura medica, come, come di, di servizi invece eh, odontoiatrici, qualunque cosa. Ed è per questo, ed è per, per, il, per il valore, per l'importanza politica che ha assunto una, una cooperativa come la Cascina che riesce ad entrare in un appalto dove non avrebbe niente eh, a che fare. E, eh, il, eh, e di nuovo i, i nomi sono sempre, sono sempre gli stessi il nome di Maltauro è un nome che attraversa tutte le grandi inchieste italiane eh, e il fatto che si leghi ad un altro protagonista che è, nato alla, che è noto alla magistratura almeno fino al 2003 fa capire come questo sistema abbia permeato l'Italia eh, come dire da, da, da, da molto tempo siamo, non siamo più a Tangentopoli dove ci si spartisce Milano siamo a qualcosa di molto, più, di molto più complicato e di molto più profondo proprio per la diffusione di questo sistema e per l'aver permeato l'Italia intera eh, suona ancora più paradossale la domanda che ci si fa spesso in Lombardia se mafia capitale è arrivata a toccare pure le nostre terre è chiaro che ci è arrivata ma basta vedere di nuovo sul sito della cascina dove si trovano le sedi operative della cooperativa una di queste è a milano in via delle martignoni il comune di milano poco dopo l'inchiesta ha iniziato a cercare di ha, ha iniziato a spulciare tutti gli appalti in cerca di, eh, del nome della cascina e non è emerso e anche a detta di chi eh, poi eh, gli appalti sui migranti di Vince non era, non era mai capitato che, mh, che la cascina si presentasse per questo per questo tipo di gare ma forse si è guardata la parte sbagliata perché invece se, se si guarda ad esempio alle, alle mense eh, o la cascina direttamente o Vivenda S.p.A., che è un'altra delle cooperative che fa parte della famiglia, le gestiscono a Cologno-Monzese, a Monza, a Varese, insomma, in, in tantissimi comuni della Lombardia. E di nuovo questo è, eh, è un'altra conferma di come questo sistema e di come i protagonisti eh, di questa cupola fossero sparpagliati in tutta Italia, controllassero eh, servizi diversi e in parti diverse del paese. Insomma, è, è, era inutile, in qualche modo ci si doveva passare attraverso, in, tutte le grandi, in tutti i grandi appalti italiani, Expo compresa. Da quello che ho appena detto, sembrerebbe che Mafia Capitale non sia un fenomeno corruttivo, circoscritto alla sola Roma. Visto che hai parlato di Expo, secondo te ci sono dei collegamenti tra Mafia e Capitale e Expo, ma soprattutto pensi che gli arresti di pochi mesi fa siano oramai un capitolo chiuso, come dicono alcuni, oppure pensi che ci saranno degli sviluppi in queste indagini? Allora, io credo che i collegamenti ci siano e appunto alcune delle, delle cooperative come La Cascina, come Vivende SPA, siano appunto lì a testimoniare che un legame, legame c'è. Credo poi che eh, la magistratura avrà molta più possibilità, avrà possibilità maggiori una volta finita l'esposizione di colpire chi deve colpire, anche perché in nome dell'emergenza, del ritardo, del dover aprire i cancelli, tante cose non sono, state, non sono state fatte, per esempio eh, dei controlli su come sono state effettuate le bonifiche sui terreni, una parte di quei terreni era, era contaminata da un'azienda chimica che stava, sopra, che stava nel sito precedentemente e paradossalmente quello che è stato uno dei primi appalti eh, di Expo Effettuati è stato uno di quelli mai, mai finiti del tutto. Ricordo uno, un, un video de, del consigliere comunale eh, Mattia Calise eh, che è pubblicato sui social network in cui si vedevano pile e pile di, eh, di gomme, di, di pneumatici uscire dal, da, dal terreno di Expo a due o tre mesi dall'apertura, mentre si stava ancora costruendo eh, a, a sprombattuto. Ecco, credo che quella sia la punta dell'iceberg. E, e poi, come dire, la voce eh, di corridoio sempre più insistente è che in procura si stia lavorando, si stia cercando di, di stringere attorno a, alla dirigenza di Expo immagino che e possa veramente uscire qualcosa di più. Però vedremo da dopo ottobre. Si è notato come in mafia capitale con l'emergenza migranti e nella gestione di Expo ci sia stato un utilizzo strumentale della legislazione eccezionale. Secondo te c'è un legame tra l'emergenza, che spesso sembra più costruita che reale, e la corruzione? Assolutamente. Dove c'è emergenza c'è fretta, c'è necessità di saltare i passaggi, c'è necessità di saltare i controlli dove c'è emergenza, non c'è programmazione, non c'è idea di gestione reale sul lungo termine di un problema e questo permette come dire, di, di poi chiedere una mano sempre a, a quelli che sono già accreditati eh, con chi poi gli appalti li deve concedere ed è chiaro che è un, un enorme volano per la corruzione. La cosa che fa impressione è che appunto eh, sui migranti eh, si parla da vent'anni di, di emergenza, quando forse l'emergenza poteva essere quando all'inizio degli anni 90 ci siamo trovati a diventare un paese di, di sbarchi e non, è, e non eravamo abituati. Però tutta la, la sottostima di questo fenomeno è, è funzionale al dover aprire dei centri nel giro di un paio di giorni. Poi è chiaro che ci sono dei casi in cui l'emergenza comunque è reale, eh, il fatto che a Milano appunto siano passate più di 65.000 persone era difficile immaginarsi o solo fino a qualche anno fa. Però resta il fatto che non c'è stata una minima programmazione a livello nazionale. Su Expo la cosa è ancora più paradossale, ci sono stati sette anni di tempo da, da quando Milano ha vinto la gara per essere la città ospitante dell'Expo del 2015 e in quel caso è proprio intervenuta, c'è cioè proprio stata una partita politica, che ha, una lotta politica che ha impedito che ci fosse una gestione regolare della cosa, perché eh, l'allora la, la, Presidente di Regione Roberto For Formigoni e l'allora sindaco Letizia Moratti si sono palleggiati per due anni uh, il ruolo di uh, commissario unico di Expo e come dire di, di, di, di uh, referente politico di quello che doveva diventare il commissario unico finché poi non è, emerso, non è emersa la figura di Giuseppe Sala. E, questo ritardo che si è accumulato per motivi politici di nuovo ha creato quell'emergenza che proprio che non doveva esistere, non doveva proprio eh, rientrare tra le categorie legate ad Expo. Perciò certo che è uno strumento come dire, che finalizzato alla corruzione, è, è evidente.